Cari amici, bentornati nella nostra cucina. Oggi io mi corso e non abbiamo voglia di cucinare, ma abbiamo voglia di sushi. Voi come siete venuti a voglia di sushi? Eh, lo so, tutt'altra. Vi proponiamo perciò questa diretta che abbiamo fatto recentemente per un evento chiamato Fumetti in Tazza, in cui io e lui ci cimentiamo nella preparazione dei sushi. Vi auguriamo buona visione e vi aspettiamo il prossimo video. Ciao! Buongiorno a tutti e buona domenica da Chiaretta nel suo studio e voi siete su Fumetti in Tazza, la nostra manifestazione appunto sui fumetti e non solo, infatti io sono qui per presentarvi una live di cucina, dunque siete pronti? Avete le vostre tazze? Io ho preparato un tè verde visto che oggi parleremo di cucina giapponese e il nostro ospite sarà un chef eh, Gianluca. Ci sei? Oh, no, c'è Amicorso! Ciao, Amicorso! Come stai? Ma scusate, eh, ma un, un attimo, che faccio? Oh, Ciao, Gianluca. Oh. Un qui pro quo, che qui c'è qualcuno che prende sempre la, la, la scena. Allora, ciao a tutti. Ciao, Gianluca, benvenuti nella nostra cucina. Come siamo soliti dire nel nostro canale, e anche noi oggi abbiamo la nostra tazza. Oh, che bello, dedicata all'orso. <ride> Allora, um, dalla regia abbiamo Momo che cortesemente ci fa da regia bellissima e se la regia cortesemente può mettere un amico orso cam, ad esempio, sul nostro ospite. La regia lavora? Ecco qua. Ok, ok. Uh, dunque Gianluca, come stai? Bene, grazie. Io e l'orso siamo in, in forma perfetta, eh, nonostante tutto quanto, stiamo, adesso il lavoro si ricomincia, si ricomincia e siamo proprio speranzosi e belli fiduciosi. Esatto, siamo, esatto. dedicati per, per questa diretta, per questo live, però nah. <ride> figurati. Allora, Amico Orso Caffè è un canale di YouTube di ricette e lo trovate su Instagram e appunto trovate anche su YouTube. e Seguitelo perché a me mette sempre tanta tanta tanta allegria e, e quindi sono sicura che potrà rendere migliori le vostre giornate come spesso rende migliori le mie. E tutti i link li trovate in descrizione. Dunque, dunque, dunque, compreso eh, link importanti che abbiamo messo anche su Instagram, eh, su come fare il riso, ora lo rivedremo assieme, però nel caso in cui volevate prepararvi, oppure volete prepararvi, insomma, sì. ci sono eh, le ricette del riso, sia nella pentola, sia nella macchina per il riso. A questo proposito Gianluca, eh, dici un attimo, oggi come prepareremo il riso? Allora, oggi prepariamo il riso con il cuociriso perché per me è più semplice, eh, non mi spostare da di qua. Comunque, come dicevi tu prima, sul nostro canale c'è eh, due video per prepararlo, sia con la pentolina, con la pentola in casa, che con il cuoci riso se ce l'avete. Io adesso comincio, siccome facciamo tutto live proprio, non ho preparato niente se non ho pesato il riso, direi di, di, di cominciare pian piano... <ride> Ricominciare eh, pian piano la preparazione, intanto spieghiamo qualcosina sul, su, sul riso, partendo dal riso. Assolutamente. Perché, perché il riso in Giappone è, come tutto l'Oriente, ma soprattutto in Giappone, è un, un punto fondamentale della, della dieta, ma de, de, della cucina, di tutto quanto. Diciamo che vi è anche una divinità apposita del riso che è inari. E, e quindi viene, è talmente importante che viene onorificato col, eh, con la oda avanti dell'onorifico dell di, di tutte le cose che sono importanti in Giappone. Sì, in è una cosa bellissima, infatti. Lo so. E infatti, sono nei, nei, templi, nei templi, in inari ci sono queste enormi dispese di sacchi, di, di cesti di riso, che vengono, anche di sake, ma anche di riso, che, che, vengono, che vengono donate, è bellissimo anche vederle. Eh, noi eh, oggi useremo del riso originario, perché comunque il riso da sushi, che è quello che si trova nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei negozi etnici, o trovi anche in internet, è comunque costoso, ma non è sempre facile trovarlo. La cosa più semplice da trovare è il riso originario, che è lo, praticamente lo, lo stesso tipo di riso, più o meno, ed è quello che si presta meglio. Quindi ai picchi piccolini e piccoli, tondi, vi faccio vedere qua sul corso campo. Sono, ok, sono, sì. e, e sono, sono idonei per questo tipo di preparazione. E, e niente, il riso va sciacquato. Ok, io scusami se ti interrompo, nella ricetta che abbiamo condiviso sui e eh, se la regia cortesemente ce la mette un attimo in sovraimpressione <ride> siamo lanciatissimi ragazzi comunque all'incirca per due dosi di porzioni di sushi abbiamo messo 150 grammi Pi più o meno sì, di diciamo che okay. eh, è, una è una proporzione non, non precisissima nel senso che ne fai sempre un attimino di più giusto perché non si sa mai, ok? Quindi eh, per due barra tre, tre dosi, ok? quindi okay. Eh, Bisogna sempre stare leggermente più abbondanti, secondo me. Eh sì, per forza, assolutamente. <ride> anche se, se all'interno del dell'Uramaki che andremo a fare mh, non è che ci va tutto sto riso, C ce ne va, ma non, non, non bisogna esagerare, bisogna sempre tenere un equilibrio perché comunque l'equilibrio è uno dei eh, principi della cucina giapponese assolutamente eh, grazie regia posto così grazie mille <ride> ok eh, mi diverto con la regia scusate allora ehm, facci vedere come si lava il riso allora ah, come si lava il riso allora io posso il paramento mircalla ci saluta ciao mircalla anche marco vicentini allora. ci saluta Comunque... Invece, Francesco di un altro inutile canale ci dice che ha fame e non vede l'ora di vederci cucinare, <ride> e adesso siamo qua praticamente. Io non so se mi vedi. Buongiorno, Shirlo. Sì, ti vedo, vai. Posso anche fare una cosa di questo genere? Ok, Niente. si sciacqua. Mi vedi? Si è bloccata un po' l'immagine, ok, con dei movimenti tranquilli. Ok. E poi si cura. L'acqua deve diventare trasparente. Ok. Quindi eh, va risciacquato tante volte quanto occorre affinché l'acqua fare... diventi trasparente. Con delicatezza comunque. E con delicatezza perché altrimenti si spaccano i chicchi e noi okay. non chiudiamo okay. che i chicchi. Ok. Ok. Ti saluta Michael Tagliabue e dice, maestro un saluto. Eh, questo, sono, sono tutti i miei colleghi gentilissimi che, che, durante, che, che durante la live mi verranno a fare dei commenti. Io saluto tutti quanti e li voglio bene. Invece Mirkalla ha occhi solo per amico orso. Eh, ovviamente. <ride> Orso, dicono che è molto telegenico. A guarda che ti sta rubando la scena. No, Orso, ma, ma lui, sempre, sempre così. Ormai, or, ormai lui ha. È tutto, è tutto, in, casa, in casa è tutto per lui, anche quando, quando usciamo a comprare fumetti o cose, o varie. Noi alla fine usciamo e torniamo con niente, però lui, <ride> così. la rusca sempre. Oh, dicono amico orso è l'amico che tutti meriteremmo, dice Francesco. Ed è vero, ed è vero, sono d'accordo, sono d'accordo. E se lo seguite su Instagram vedrete che tutte le volte che compare un post di amico orso vi, vi risvolta la giornata, cioè Beh. a me fa venire sempre un sacco di gioia. La caratteristica principale di amico orso è che tronfio, no? Tutte queste cose lo porteranno ancora di più, per me sapevate, <ride> funzionerà così. Infatti Alice Corsi dice, ciao Amicorso, ah, c'è anche l'umano. Eh, sì, infatti, io, io sono il contorno, capisci? Non... Quindi a Amicorso è un po' il riso, diciamo. Io mi sento un fagiolino, sai quelli che stanno accanto nel riso? Sì. <ride> Allora, tornando alla ricetta, le, le raccomandazioni finora sono di sciacquare il riso originario, che mm -hmm. è quello più, più semplice da reperire, e sciacquarlo con movimenti delicati fino a che l'acqua non risulta trasparente. Sì. Esatto. E, mm. I movimenti delicati occorrono a non rovinare il chicco del riso. Certo, un attimo che adesso un attimo solo ok non è bene allora qua l'acqua è diventata abbastanza trasparente e adesso andiamo a prepararlo per la cottura quando buciamo il riso alla giapponese con, anche, anche con, soprattutto con, con, con il cuoci riso, ma anche con la pentola, bisogna sempre, purtroppo, mettere in conto gli spruzzini perché eh, la cultura giapponese è una, è una cosa che va, diciamo, va da sola. Eh, è molto utile perché eh, metti sul riso e non lo devi stare a mescolare. No? Infatti, eh, il cociviso lo faccio da solo. Nella pentola lo mettete su con l'acqua a freddo, gli date 10 minuti di bollitura e 10 minuti a spento, coperto con un panno e il coperchio. Ok? Ma nella bollitura è ovvio che l'amido e il liquido escono in ogni caso. Il mio è un cociviso leggermente datato. Qualche spruzzino lo farà. In quelli nuovi probabilmente eh, hanno delle valvole molto migliori e, e si evita questo, questa problematica. Ma ho capito che non in tutti, perché qualcuno mi, sta, mi dice che anche in quelli nuovi l'acqua va su che è uno spettacolo. Niente allora li ho visti anche di super professionali, cose incredibilissime. Sì, sì, sì, sì, è che hanno tanti, tanti tipi di riso, il cuoci riso soprattutto quelli base che non spendi 70.000 dollari e mm. hanno um, come caratteristica questo, questo tastino qua mm. telecamera ok ah sì sì ok, lo vedo Eccolo lì. E, e è un tasto X, cioè vi dà una tempistica che va bene per questo tipo di riso quindi non va bene per il riso ad esempio pasmati, perché ci vuole 10 minuti di cottura e non va bene per il riso quello per integrale, perché se ne vogliono 40 questo è un tempo standard per questo tipo di riso. Ho capito, si fa clac quando ha finito. Quando ha finito si fa clac. Noi adesso andiamo a mettere tutto il nostro riso nell'acqua di e la, il dato fondamentale è l'acqua, a questo punto. L'acqua deve essere il doppio del riso. Ok. Meglio un, un 10 grammi in più che un 10 grammi in meno. Ok. Ok. Ok, perfetto. Noi il riso su adesso chiudiamo. Ok. E vediamoci se. Ok, così. È bloccata la camera. Sì, vai, non ti preoccupare. Allora si, si riprende. Questo va avanti per i fatti suoi. Ok. qua. Nel frattempo noi ci preoccupiamo del, del resto. Giusto? Del salmone. Ah, il salmone, la cosa preferita di Amico Orso. Esatto, esatto. Allora, intanto Edoardo Bellanti ti dice che ti saluta anche il Presidente, ah, e sì. Mimmo ti dice che sei molto figo, sei uno chef molto figo. E eh, anche lui è uno chef molto figo. <ride> ok, allora, il salmone. ecco. Qui, ecco qui. che avrete spero seguito le indicazioni congelato 72 ore fa e tirato fuori stamattina Così Tre ore fuori dal frigo per farlo bene scongelare uh, per bene scongelare e, e andiamo a tagliarlo per, per metterlo dentro il nostro eh, dentro il nostro un macchina Okay. Questo coltello qui io ricorso l'abbiamo comprato a Tokyo. Wow sul canale troverete il video in cui lo devo rincorrere per andare per andare scappa dappertutto ed è, ed è bellissimo, fantastico. Niente allora, il salmone per, per, per fare l'uramaki eh, serve una striscia di salone un bel pezzo diciamo noi okay. lo tagliamo così mi, mi vedi bene? sì sì quindi lo tagliamo una bella striscia bella cicciotta. Okay. ok e togliamo la parte antipatica questa qua dietro per grigia che non pesa a nessuno è edibile ma non pesa a nessuno okay. e lo rendiamo in un bel pezzettino ok e questo è il salmone per il nostro Uramaki Poi fin qui è semplice è semplice perché comunque queste sono preparazioni allora l'Uramaki allora, partiamo, partiamo da, da, da, dalle basi il sushi è un, in Giappone è un po' diverso da quello che mangiamo qua noi ok? Eh, per tanti motivi il primo perché gli Uramaki in Giappone non è che sono tanto, nel senso che è una preparazione che è stata inventata in California negli anni 70 da uno chef giapponese per venire incontro ai gusti eh, degli americani ok? okay. Eh, infatti dentro cosa abbiamo? abbiamo il salmone, abbiamo l'avocado e abbiamo il, del formaggio spalmabile eh, di Notte Marche ma noi non faremo nomi eh, io oggi ho fatto io il formaggio ma giustamente nelle, nelle indicazioni c'era l'idea di, di, di comprare il formaggio spalmabile fuori in Giappone invece non funziona così, nel senso che adesso, in questi ultimi anni, sta arrivando il maki. Uramaki. L'Uramaki per NTNC è quel, quel tipo di, di roll che ha il riso fuori e l'anga dentro, okay. mentre il Maki ha langa fuori e il riso all'interno, che è un po' più piccolo e un po' più semplice. Il Maki è quello tradizionale. Quello tradizionale, nero, quelli li trovi, perché quelli sono tradizionali, i roll di Maki li, li, li trovi in Giappone da, da sempre. Perché sono certo. duramatiche, dura no? però a noi piace tanto, è, è stata veramente una, una geniata, per cui piace tanto e quindi lo proponiamo, anche perché è un po' più difficile da fare del, del macchi, ma adesso vediamo anche come. E quello, che, quello che gioca sul sushi in Giappone è il pesce, che è molto, molto, molto, molto più buono del nostro pesce che abbiamo qua, soprattutto il tonno, perché i tonni eh, comunque vengono surgelati a meno 60%, dei wow. pezzi di, di, di ferro e sono enormi già il mare loro è molto più freddo l'atlantico è molto più freddo del nostro del nostro mare mediterraneo e quindi poi cioè, questi tonni vengono prendono eh, molto più, più freddo quindi sono molto più buoni ci sono diversi tipi di tonno ad esempio c'è cioè il tonno grasso c'è cioè, il eh, maguro eh, ci sono tutti questi tipi di cose qua che il tonno grasso è Bellissimo da vedere perché pieno di striature, è buonissimo, ci scioglie in bocca. Poi, altra cosa che chiuderemo, faremo oggi un macchio con il cetriolo, facciamo il cetriolo. Il cetriolo... Ok, aspetta, ti leggo un attimo questo commento bellissimo. Eh, L'altro fumetto, che è uno dei nostri organizzatori, Dili, dice ci lamentiamo di chi mette l'ananas sulla pizza e noi nel sushi ci mettiamo pure l'anduia. Allora, eh, io adesso chiudo la canna e me ne vado. No, non ah, no. l'andui è buona su altre cose, ma il sushi. Io sono un po' integralista sul sushi, però vabbè eh, sì, neanche, neanche a lui piace, piace questo granché e e Marina ci chiede: è meglio con, prendere il pesce congelato? Questo era ah. un tema che abbiamo affrontato. No, no, no, no, il pesce congelato non va bene. Il pesce deve essere fresco, Uno, per, per, tanti, per tanti motivi. Il principale è la qualità: okay? il pesce deve essere fresco. Poi lo surgelate voi o lo abbattete. Al limite, comprate quello pronto perché nei negozi c'è, adesso nel supermercato ci sono le linee di pesce già pronto, abbattuto, pronto per, per il sushi. diciamo. Ma il pesce già congelato non va bene, assolutamente. Quindi, adesso proviamo a fare il cetriolo. Il cetriolo per il sushi non è che va tagliato in maniera particolare proprio un altro coltello perché se no eh, dopo il cetriolo ci chiedono cosa ne pensi del sushi di carne non sapevo che esisteva cetriolo. La mia... il cetriolo dicevo cetriolo. vai vai con col cetriolo no lo fanno, lo fanno lo fanno tanti il sushi il sushi con la carne però eh, sì fa parte delle nuove frontiere che vengono esplorate, ma anche tanti share giapponesi, soprattutto uh, carne di, di, di Kobe o uh, comunque Wagyu, ehm, viene messa sul, uh, sul nigiri e poi fiammeggiata così al momento. Preferisco, se devo mangiare il sushi, mangiarlo di pesce, perché io adoro il pesce crudo, lui adora il pesce crudo, se la carne è finita. Ok, niente, quando si fanno i marchi con cetriolo, la particolarità okay. è che deve essere sottile, ok? Non, mh, intanto la parte della de, de, de, de la buccia e poi deve essere molto sottile perché tu devi sentire la croccantezza ma non spaccarti i denti. Quindi va fatto così, a strisce. Infatti se guardate sono tutte piccole striscette dentro i marchi, non c'è un unico pezzo, ok? In questo modo si riesce a sentire il gusto, la croccantezza, ma si mastica anche più facilmente. Ok. Questa. Quel asichetto piccolo. Genovese. Allora, sto sto dietro, dobbiamo vedere come Quel coltello è affilatissimo, è meraviglioso. E questo è un regalo di compleanno. Ci quadri di pesce, anche Sì, sì, è fantastico. Quindi, no, è capito, lo capito quello che poi, me, Ma il sushi con il pesce in tempura rientra nella categoria aberrazioni culinarie o no, ci chiede Dili. Eh, sì, <ride> perché non è una aberrazione culinaria, diciamo che eh, il sushi, eh, la, la tempura è la tempura, il sushi in tempura viene messo nel duramaki, che è stata vintato in California, che si chiama anche in, in tanti ristoranti li trovate come California maki, se avocado e il formaggio spalmabile ok, eh, lo proprio è buonissimo, io, mi piace tantissimo, eh, però non, non, non è il vero sushi, solo in Giappone. Allora, io ti posso dire, l'ultima volta, nel 2018, che ci siamo stati, abbiamo trovato, provato due tipi di Uramaki, uno in un ristorante famosissimo del, del centro di Zaksa, che fa un, un sushi spettacolare, però caspita, quell'Uramaki era... Era, era praticamente immangiabile c'era la cipolla c'era tanta di quella roba poi non, non era niente di che l'altro invece in una catena eh, di quelle che ha il, il trenino che tu ordini sul tablet arriva il trenino che porti fuori te lo, te lo infatti lui è impazzito su questa cosa voleva saltare via sul, sul trenino l'ho preso all'ultimo momento no mi corso da scappare eh, con il no, guarda che, guarda che è tremendo eh. <ride> <ride> interno, no? allora l'avocado. L'avocado bisogna fare attenzione perché si, si, si rischia le mani. Ok, collega che, che pulendo un avocado si è rovinato una mano è stata a casa tre settimane dal lavoro. Okay. Innanzitutto, mi vedete sì, allora, innanzitutto sì, si fa un'incisione. Dentro l'avocado ha un nocciolo bello grosso, okay? una volta inciso si torce, ok, si dà una legnata così e poi si toglie. Questo è il modo sicuro per togliere l'avocado. Cioè Chiaro? Sì. Ci siete? Sì, sì. sì. Ok. Per l'Uramaki l'avocado, eh, allora il taglio dell'avocado si fa a pezzi, così, con la buccia. Perché la buccia più piccola è il pezzo, meglio viene via la buccia. Mm. Ok, e resta il pezzettone. Poi, dopo potete tagliarlo. Questo è il segreto per, per l'avocado. Wow, ci sono domande? Ci sono domande, allora usare la Gigino apposito per pulire. Ah, no, scusa, scusa. Eh, L'avocado è da Nambi? No, ognuno. Allora eh, la, la, la cosa bella eh, della, de, de, della, mia, di, della nostra, diciamo, visione di cucina è che l'importante è il risultato. Che tu usi un cucchiaio, che tu usi un fatto apposta, che tu usi il, il, il, come faceva il, le cose che, che usava tuo nonno. <ride> L'importante è che arrivi al buon risultato. Ok, tutto qua. Secondo, secondo noi questa è la... Invece la... Dili ci chiede il peggior sushi mai assaggiato. Cosa aveva dentro? Il peggior sushi mai assaggiato? Allora, devo fare un po' di coming out. Nel senso che la prima volta che eh, ho assaggiato il sushi, mi ho portato a Venezia in un ristorante a mangiare il sushi, era... Una roba, cioè in quel momento mi sono detto, mai più nella mia vita mangerò sushi. <ride> ok, meno male che poi invece non è altro. E invece Marco Vicentini ci chiede, eh, deve essere molto maturo l'avvocato. Deve essere maturo al punto giusto, Marco, perché se è di cemento non va bene, se è troppo, come si dice, se è troppo maturo, diventa nero e si spacca. Si, si disfa il segreto, uno dei segreti per trovare un avocado buono a parte il tastarlo, ma neanche con troppa forza deve essere sodo ma, ma leggermente cedevole. Prova scusate, provo a cambiare a invertire i E generalmente ha un picciolo alla sopra. e Se togli il picciolo e è un verde brillante sotto, 90 su 100 vai tranquillo. Questo è quello che posso dire io sul cetrioli. Avocado. <ride> eh sì, sì, buon'altro c'è Ho perso il mi corso perché è andato a sistemare un attimo la, la, la, la, la batteria del, del mio corso CAM che sembra che non, non dia segni propositivi. Allora, voi non... Ti raccomando con quei coltelli super affilati. Eh... Voi non lo vedete, ma speriamo se, vediamo, se farlo vedere. Qua sta, sta, sta venendo fuori tutto il vapore. Chiunque abbia un po' di riso e me lo chiede è normale. È perfettamente normale, lo fanno tutti. Quindi non vi preoccupate. Allora, formaggio spalmabile. Questo formaggio l'ho fatto io, ma eh, non si dico eh, ma eh, lo potete comprare dove, dove volete, ce ne sono mille, mille marche, e poi serve eh, un'altra cosa importante. Che, che adesso però non trovo più sul tuo canale. C'è la ricetta del formaggio spalmabile come lo fai tu? O è una cosa top secret? No, non si... la, la stiamo preparando, lo stiamo okay. preparando lo faremo. Eh, e quindi eh, spiegheremo a tutti quanti come farsi il formaggio e in casa da soli. Poi ci sono le alghe. Ok, okay le che sono... poi ci chiedono qualche curiosità sul miglior sushi innovativo. È quello dopo, ci arriviamo. Non precorriamo lo, i tempi. Lo prepariamo appena, appena è pronto il riso, poi lo prepariamo in la, live. Ok. Un'altra cosa che mi serve per il riso è il condimento per il riso. E allora, dalla regia chiedono, Mimmo chiede come hai fatto a fare il formaggio e appunto dicevamo che a breve ci sarà un video sul, sul canale di Amicorso, giusto? Sul canale, sì, YouTube. Sì, sul canale di Amicorso di YouTube metteremo... Metteremo un video su, su come fare il, il formaggio fatto in casa, così eh, ma è semplicissimo. In, in realtà, non, uh, non è assolutamente difficile. Dili birichino! Allora, il riso non va messo così com'è: il riso va condito, ok? Quando il riso viene, adesso lo, lo, lo vedremo insieme va condito con un po' di sale okay. e, e con un, un misto di aceto e zucchero ok io, io, tutti quanti ci sono i condimenti appositi per sushi già pronti se non lo trovate eh, potete scaldare dell'aceto de, de, dell di riso mi raccomando e, con dentro un cucchiaino o due di zucchero eh, se non si trova l'aceto di riso, si può usare l'aceto di vino bianco? Meglio quello di mele. Mele? è troppo forte. Ah, caspita, ok. Ok. Eh, comunque ci sono, adesso i supermercati ce l'hanno quasi tutti, l'aceto di riso. Eh, non, non è difficile trovarlo, trovarlo in giro, insomma. E poi le alghe. Le alghe che sono la parte fondamentale. Ok. Le anche per sushi, cosa, cosa fai? Cosa fai? Perché ti nascondi così? Ho capito che c'è il sale davanti, ma cosa devo fare? Mica, cioè, una, una, una, una camera te la sei presa a te. Ma scusa, ah, ma che, <ride> che Devo vivere io. È però, mi corso è bellissimo e che si perdona tutto. Ah, beh, sarebbe che roba, allora siamo a posto. <ride> allora. Ciao Milena, la mia insegnante di, di giapponese, uh. aceto bianco? No, Marco, niente aceto bianco. Ci vuole un aceto, aceto molto più morbido dell'aceto di vino, l'aceto di, di riso o l'aceto di mele? Perché, perché se no viene troppo forte. Il riso sta troppo di aceto acido, e deve essere una cosa equilibrata purtroppo. Va bene anche lo zucchero di canna, proprio volendo, se se proprio. Se, se, se, se, qualcuno vuole però l'aceto deve essere un po più morbido non, non va per forza di, di dice. quindi dicevamo laiga ok non, non tutta intera okay. eh, generalmente si fa a metà ok ok io, io la taglio leggermente più abbondante della metà appena appena perché eh, non, non, non, non soprattutto lo consiglio a quelli che non hanno una pratica che lo fanno tutti i giorni, ok? perché devi avere molta pratica per riuscire a chiuderlo, mettere la giusta quantità di riso. Tenere, tenere un pochino più eh, di alga ti permette di essere un po' più tranquillo nella chiusura. Diciamo. Eh, infatti nel, nel, nel, nel sushi, in teoria, cioè nell'euramachine, nel non è... Non dovresti avere vedere la spirale del riso ma dovresti vedere un, un, un, un accenno di spirale ma eh, con il, il cicciosino dentro e, e poco riso fuori in teoria e purtroppo nel, oggi come oggi va moltissimo lo you can eat eh, che ti rimpinza di riso e sai, il pesce lo vedi per quel prezzo è abbastanza eh, qua è un'altra cosa che ci tenevo a dire Raga, meglio UK Neat a 12 euro bevande incluse no, dai. No, il, pesce, il pesce è una cosa fondamentale bisogna, ci vogliono delle, delle, delle, delle specifiche per poterlo fare molto bene e costa, sì. e costa. Noi, sì. da, noi, da noi non si sa però in Giappone, ad esempio, gli sushi men, il vero sushi, quel che arriva a darti sushi dieci anni di lavoro, ci sono molti. Eh, questa, questa, è la parte, questa è la parte più, tra eh, virgolette, fumettistica della faccenda, no? Perché comunque eh, noi oggi parliamo di cucina, ma siamo qua anche perché abbiamo dei trascorsi con manga, fumetti e queste cose qui. Insomma, eh, stato scattato il riso, lasciamo 5 secondi che si distasi. E in, tutti, in, in molti anime, in molti manga, in molti drama, anche, si vede um, come si lavora in cucina e tutti quanti ti fanno capire che i primi due o tre anni fai da mangiare al personale e pulisci i bagni. Poi, dopo, prima che ti approcci a, a pulire il pesce o a servire il pesce, ce ne vuole perché devi imparare veramente bene tutti i passaggi e soprattutto chi ti insegna ti deve aiutare, a, eh, deve capire se sei idoneo a farlo. C'è una lunga gavetta, una lunga gavetta. Eh, molto, molto, molto. No, no. no mm -hmm. Che spezie? No, ah, no. Okay. no, no spezie no. no ok, spezie no, no, ragazzi. Eh, mi raccomando. No, no, Michael, i risbasmati, no. Ok, neanche il risbasmati. Stiamo bocciando tutti, bocciamo tutti. No. no, non vi preparo il sushi con l'anguilla perché a me l'anguilla non fa impazzire. Tra parentesi si chiama si dice unagi in Giappone, molto ci sono de, de, de, delle aree che sono molto come si dice preposte a questa cosa. Ma a lui non piace, lui preferisce il salmone, quindi generalmente non tonno, salmone Massimo Massimo Branzino. Buono anche il branzino, niente. Eh, noi la nostra alga ce l'abbiamo, eh Piero? sì, tanto eh, ci chiede Piero quanto è porno tutto ciò. Eh, il livello, eh, è abbastanza... volete, se volete, togliamo. No, no, no, prego, continua pure. È molto, è molto, diciamo. <ride> grazie, grazie per l'aiutante. No, allora, niente, noi adesso abbiamo il nostro riso... Ciao, cosci come <ride> vedete. Ok, apriamo. Prendiamo Qua. E questo qua possiamo anche togliere in questo momento. Consiglio sempre quando si fa, eh, si usa un tagliere in casa di mettere qualcosa di un, uno straccio o dei tovaglioli umidi sotto per evitare che il tagliere se ne vada eh, in giro, Ok? è molto importante. Questo è un trucco che vale sempre per qualsiasi ricetta e non solo per il sushi, <ride> esatto, allora aspetta un attimo. Che io mi sono dimenticato che scoppa e <ride> sono abituato, allora, questo qui è il nostro riso per sushi. Dovrebbe venire così, una volta okay. asciutto, ok? Asciutto. Asciutto. asciutto, cioè asciutto ma morbido. Questo ehm, dovrebbe essere lo stesso risultato che si ottiene quando si fa nella pentola. Ok. Ok, okay adesso eh, io devo provare, poi ho fatto quanto... apposta, non lo faccio dentro qua, non lo trasferisco. Ok. Tanto... Allora. Intanto c'era la mamma che ci diceva che sarebbe carino un piattino da, di fumetti in tazza. <ride> e, e ci siamo persi anche qualche altro commento, perché era molto interessante, non volevo interromperti. Mm. Oh, se, se, se, se sviso e riesco dal seminato interrompi, cambia discorso perché io sono... No, no, no, no, no. vai va benissimo, non preoccuparti invece Paola ci dice che ha odiato la, la, il sushi anche lei la prima volta che l'ha mangiato, però poi Kai mi disse che dovevo aver fiducia e infatti adesso lo adoro quindi eh. ha iniziato un'altra persona alle gioie io sono sono Inizio le persone e vado avanti così, più così. <ride> eh, sì. crea una piccola setta sul sushi hai eh, visto? Allora Adesso bisogna condire il riso. Ok. Devo trovare un modo per farvelo vedere perché è molto alto. Ok. Eh, aspetta un attimo, che cerco. Guarda. Ma... No, no, ma ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ho messo dentro qua dai. Forse... Mi chiami corso subito che si prodiga ad aiutarti. Ma è che l'orso so, poi va via, non ci arrivi, non c'è. Vieni eccolo. Non ci arrivi allo sportello, è inutile che, che ti... Eh? Allora. Ok. Adesso lo mettiamo. Anche fare una cosa, mi pigli il, il ventaglio che, che devo tagliare il riso. Io devo farlo lavorare per togliergli da, da davanti perché non mi Oh, meglio? Si vede? Perfetto. Sì, sì. adesso... um, si, si adesso chiede eh, Gimette se si crea una patina trasparente alla base del riso del cuoci-riso. È normale? Tipo questa è normale, tipo questa? Ah, è normale, a posto, salvi. È normale, grazie. Eh, lo so qui c'è il ventaglietto fatto apposta. Ok, che professionalità, wow. Allora, noi abbiamo il nostro, il nostro condimento. Ok. Ok, per 150 grammi di riso, 200 più o meno, 3-4 cucchiai di condimento. Ok. Un po' di sale, non okay. E poi si va a fare... Questo tipo di movimento così okay. quindi è un movimento dal basso verso l'alto e, e tecnicamente si sventola ok ok perché deve condire raffreddare leggermente le questioni le mani però anche prendersi leggeri perché sennò si distruggono i picchi ok così la mamma che è troppo carina ci dice che sono coccole per il riso. Coccole per il riso. Allora, ragazzi, eh, la tecnica, cioè l'ideologia giapponese è quella di rispettare il cibo, soprattutto il riso. Quando eh, vediamo gli anime o i drama tradotti o sottotitolati con la persona che giunge le mani all'inizio e dice itadakimasu, non è buon appetito. Perché se, se fosse così, xabba la Zorza ci ci ammazzerete perché non si dice, vuol dire, cioè è un ringraziamento al cibo per, eh, per il sostentamento che ci dà, quindi il cibo va rispettato perché comunque qualunque tipo di, di, di alimento eh, è vivo prima di arrivare in tavola, quindi dà la sua vita per noi, quindi noi dobbiamo essere grati e rispettarlo per l'energia che ci fornisce, Questo è la, la, la, la, cosa, la cosa in sé, quindi ci vuole... Eh, secondo me, cuore e amore eh, verso il cibo e rispetto, verso tutto il tipo di cibo, soprattutto per il riso per i sushi, che necessita di coccole, altrimenti poi le volfiglinari vengono e ti mordono i garretti di notte. Che cosa bellissima però! Ci vorrebbe far vedere Luigi, che, che fa, che fa il massari, che viene a spiegarci cosa succede se uno fa il riso fatto male scusami Dili, questa me la devi spiegare perché non l'ho capita, c'è ah. scritto la prima volta che mangiai il sushi mi portarono al tavolo dell'acqua calda profumata ho pensato forse per lavarsi le dita ah. cosa? No. per lavarsi le dita, sì in teoria sì, l'acqua calda profumata, sì ho scoperto solo alla fine che ho passato la serata a sciacquare le dita nel tempo ah, okay. <ride> allora, noi adesso lo copriamo e lo lasciamo qua un secondino Ok. Nel frattempo me, okay. ci prepariamo a, alla chiusura del nostro sushi. Per chiudere il sushi ci serve, ci serve lo stuoino. Lo stuoino. Intanto c'è Mimmo che ti stuzzica e ti chiede se può farlo con un filetto di maialino a bassa temperatura. Ci cuocere a te a bassa temperatura. <ride> la vasca da bagno allora eh, non, lo non lo potete usare così lo stuolino perché sennò si rovina perché comunque l'alga e il riso lo umidiscono o le cose sono due o fate un giro di pellicola trasparente o fate come me prendete una busta di plastica molto easy se le infilate dentro e voilà deve essere alimentare ovviamente eh, fuori tutta l'aria e voilà ed è pronto per essere usato allora, altra cosa molto importante questi sono i trucchi dell'esperienza dice momo altra cosa molto importante è l'acqua con l'aceto ah Billy ci chiede se non ho lo stueno cosa posso usare carta forno carta forno è un approccio molto cinese tutto quello che hai usi all'occorrenza anche se, se non è preposto lo fai diventare preposto <ride> ok d'altra parte i, i giapponesi come sappiamo tutti hanno preso, ma no apri le mani diciamo col carrello della spesa dalla tradizione cinese per cui eh, ci sta allora, quello abbiamo detto che è aceto di riso. L aceto di riso è acqua perché le mani devono essere inumidite, altrimenti okay. il riso te lo trovi anche sulle orecchie. <ride> e allora. la proporzione qual è? A occhio. Ok. <ride> ok, a occhio, chiaramente questo metto bello qua davanti così mi vedete bene. Ok, dalla parte lucida. Ok. Ok. Wow. Quindi il sushi, eh, l'alga, la, dobbiamo vederla lucida quando la mettiamo sullo stuino. Certo. certo. Okay. Allora, noi prendiamo una generosa dose di riso. Okay. Il riso, quando lo cuocete, anche se all'inizio vi sembra che sia scotto, in realtà dovete dargli solo un po' di tempo perché poi si ripiglia. Ok, È ovvio che non è il risotto classico italiano con il, con il quale ci, ci confrontiamo fin da quando eravamo piccolini. Ok? È un attimino più cotto, quindi quando qualcuno mi viene a dire «Eh, ma ho mangiato, ho fatto il riso per il sushi, come, come hai detto, è diventato una pappa scotto, eh, non può essere il riso al dente. Questo mi sembra che sia chiaro. Ok. Ok, ok. Allora, che abbiamo sparlato bene il riso. Ok, quindi tutta l'alga viene ricoperta da. Ricoperta. Ok. E poi stai, stai indietro un attimo, vado a questo da orso. Allora <ride> lo giriamo dall'altra parte. Oh, ok. Allora, posizioniamo il nostro bel filettone mm. di salmone, i nostri di avocado con un cucchiaino andiamo a sistemare il formaggio spalmabile ok e adesso Se tutto va bene, <ride> facciamo la magia. Ok? Si prende così, si, con, con, con le due litine. Mi vedi bene? Sì, sì, assolutamente e, perfetto. Mi fermo qua, giri in giù, pressi. E poi arrotoli. E tu hai il tuorolo di sushi. Uh, che meraviglia! Ok? È normale che venga fuori dalle, da, da, dai lati ok? è perfettamente normale questi i lati in giapponese si chiamano mini -mi", che vuol dire orecchie dell'orso no, però <ride> vuol dire solo orecchie e pare che sia la parte una delle parti più ambite perché poi vengono tagliate e non ti vengono presentate soprattutto al ristorante ok? a parte che quando c'è i gambe di dentro però comunque così è adesso noi frattati... voi infatti pensando è la parte più buona quella <ride> Ci eh, viene spontanea, la parte più buona e la parte più esterna. Eh, io devo trovare un modo per adesso. Ah, spent per un piatto di questi mentre giravi il sushi, mo ha commentato la tensione palpabile. Vero? Io <ride> <ride> non ho dormito stanotte, questa roba, ragazzi. Vabbè. Eh, questo posto qua, questo, è questo qua. Allora, adesso irroriamo l'orso di no, aspetta, di semi di pesano dice Mimmo che sogna un giorno di fare il sushi con te a quattro mani Mimmo ha avuto la sua occasione quando abbiamo fatto insieme il sushi ma lui voleva fare altre cose aveva i maialini sotto vuoto qualcosa di nuovo ok quindi adesso lo arrotoliamo leggermente così eh, anch'io mangerei un po' di sushi e per il resto la. così e così a posto e adesso lo mettiamo in frigo per una mezz'ora per, mezz per un attimino perché si deve raffreddare. Ok, oh. ok, allora. intanto Ran ci dice che si è svegliata con questa voglia di sushi, dice appena sveglia e voglio il sushi, no. sa come mai Vabbè, vai, in tanti, ormai in tanti in tanti hotel o oh. Ristoranti, a, a colazione si si, si fa il suo chef. Marco Vicentini ci chiede se fai anche delivery. No, Marco non te lo faccio il delivery. Marco, Marco Vicentini è il mio sous chef, nel senso che è il mio è il mio il mio, il mio capo, uno, uno dei miei capi, per cui eh, lui ci spera sempre, ma anche no. Non, lo no, no, faccio. Allora, prendo un'altra cosa, la cambio e adesso facciamo il mafia, il rotolino. Ok. Dei Ma ti pare. Ti mando l'orso, Marco. Ti <ride> mando Che sicuramente ti azzanna Vero <ride> che lo azanni. Vanda ci ringrazia perché dice che facciamo sembrare, anzi fai sembrare fattibile, una cosa difficilissima. Ma in, re, in realtà eh, non è così complicato, spesso e volentieri le, le cose... Come vedete io l'ho spezzata così mentre parlavo, però comunque le che generalmente non si tagliano, si spezzano. Okay. Ah sì? Sì, eh sì. È, viene normale quando lo fai, la pieghi a metà, premi un attimo, fai quella, poi la riapri... E la, la, la utilizzi insomma. Adesso facciamo il nostro macchi col cetriolo. Se riesco a mettere via qua a posto, ok. Quindi dicevo sposta, sta tazza. Che me... Ho capito che ci sei più sulla tazza, ma non è che me la devi mettere in mezzo. Io devo fare, devo fare uno show cooking ancora. <ride> si può, campa così allora. Eh... La differenza fra uramaki e maki è proprio quella del fatto che nel maki il riso sta all'interno. Quindi ci cucciamo le nostre manine, ci sistemiamo il nostro riso, però non lo mettiamo su tutta l'aliga. La nonna di tazza. Allora, <ride> cosa ridi? Cosa ridi? Che lui pensa che sì, che vi divertite e continua. E te, quindi l'alga non deve essere molle, ma un po' croccante? No, ci chiede No, l'alga deve essere assolutamente croccante, ragazzi, le alghe molli. Anderson, ok? Assolutamente l'alga deve essere croccante, altrimenti. Categorico, mamma. Categorico. Alga croccante. Allora, noi abbiamo il nostro. Ok, a posto così, non tutta l'alga. No. Ok. Hai lasciato un bordino. Hai lasciato un bordino. Nel bordino, con qualche chicco di riso lo mettiamo così poi si, si chiude bene. Ok. Mettiamo il nostro... In effetti la tensione è un po' palpabile. Io no, stavo no. pensando che fame. No, infatti noi adesso banchetteremo quando voi ve ne andate. Noi... No. Aspetta, noi se se ne resta perché qua il venerabile sai che... Eh vabbè. No. E niente. E poi dopo... Quindi questo è vegetariano? No. Questo è vegetariano. Ok. Allora. Tac. Tac. Sì, che precisione, corpo. che bello! Ok. Poi, sì, sì, si tende sempre a stringerlo un attimino per evitare fuoriuscite postume. Ci mm. togliamo. Perfetto. E anche questo lo mettiamo in frigo. Ok. Perché si deve raffreddare. Oh. Ok. Dopodiché... Avendo fatto i nostri, i, nostri, i nostri machi, tra virgolette, convenzionali, vediamo di eh, tirar fuori qualcosa di diverso. Okay? Eh, negli ultimi, soprattutto negli ultimi periodi, eh, si, cerca, si cercano nuove frontiere, come chiedevano prima, eh, e ci sono le nuove frontiere, diciamo. Mm, già in tanti ristoranti trovate queste cose che si chiamano oshi sushi, nei, nei, nei menu che praticamente sono dei, dei rettangoli di, di riso eh, conditi a metà, cioè delle piccole delle fettine di torte di riso, insomma, alla fine della fiera. Adesso eh, io ne ho già preparato uno, a farvi vedere, e fini, finiremo di, di, di, di montarlo, c'è un faretto dietro, che, eh, di, di, di montarlo live. Ma ci sono anche le sfere, le balls, che sono queste piccole, palle di Michele se proviamo a farne uno insieme. Eh, prima di ehm, prima di tutto mi serve un tagliere in modo da le, le nuove frontiere del sushi vengono più dall'occidente o è stato quando diciamo il sushi occidentale vabbè chiamiamolo così ha incontrato quello orientale e, e si è creato qualcosa di nuovo credo che siano le, le mentalità più che altro la voglia di trovare sempre qualcosa di nuovo perché eh, a un certo punto vai a mangiare fuori e trovi sempre le stesse cose ovunque. Per cercare di distinguersi uno, uno si ingegna. Poi ma sai, ci sono tanti concorsi di cucina giapponese in giro per il mondo più o meno famosi e per, devi inventarti qualche cosa. E credo che il bisogno abbia stimolato questa cosa qua. Ma prima di tutto, però, aspetta, facciamo che vediamo se riusciamo a... A fare qualche nigiri. Migi, i nigiri, ecco, la, il nigiri classico prima di più di fare le altre cose, è quello che si trova in Giappone. In Giappone, quando vai nei ristoranti, ci sono questi cartelloni con 26.000 tipi di nigiri, perché loro anche con la, la seppia, con il calamaro, con eh, l'anguilla con e mi distrae. Ehm, mi ehm. sto cose, questo mi eh, Ci sono questi. Col, anche con le uova col, tama allora, col tamago no? È... ma uova di pesce o uova? uova? uova, sì uova di pesce però le uova di pesce le mettono nel bunker, nel bunker sono queste polpettine di, di, di riso con la adesso magari ne facciamo uno che non c'è un uovo di pesce ma vi faccio vedere come si fa È... con dentro le uova di pesce ma in realtà sono proprio uova, fai la, la, la, il tamago iacchi viene tagliato sottile e uno viene messo sui nigiri. Adesso creiamo un Nigiri. Okay. Scusate, mi sistemo la sedia che stavo cadendo, ci dicono: ma quello è un tavolino per amicorso. No, c'è il tavolino per amicorso, no, Amico ma oggi non l'ho, come si dice, preparato perché eh, se no si sporca e poi mi fa. Cioè, capisci, no? Ci chiede Dili, ma la wasabi nei giri si mette tra il pesce e il riso? Esatto, infatti adesso è quello che stavo cercando di fare. Adesso ti faccio vedere. Io ce l'ho. Okay. Mimmo ti scrive che sei il migliore. Eh, vabbè, migliore. Migliore è rimasto, scusate, perché ho il pinguino da frigo che mi, che mi avverte che ho lasciato aperto il frigo. Pinguini utili. Eh sì, perché comunque mi parla, mi dice... Poi ho i po' mi ci, mi ci arrabbi, no? Ok, wasabi. Ok. Ok. Wasabi. È possibile trovare un wasabi di qualità in Italia? Sì, ci sono negozi adesso... Etnici molto famosi sia online che nelle, nelle, nelle città più grandi che ti, ti, ti danno proprio la, la polvere di wasabi che te lo puoi fare tu oppure il wasabi già pronto di qualità è bello ci come... chiede Buzz che è lanciatissima sulla grammatica eh, è la wasabi o il wasabi? Uh, wasabi. teoricamente è una, okay. è una radice un rizoma che cresce eh, in Giappone e viene grattugiato, ma appunto si c'è il wasabi. Quindi noi, a noi serve adesso il nostro pesce, ok, con il nostro coltello, aspetta. E tagliamo il pezzettino. Ah, quindi il taglio è un po' diverso rispetto a prima. Il è un po' diverso perché bisogna trovare la, la giusta angolazione adesso io oggi lo taglio così, ma generalmente viene tagliato proprio di sbieco per permettere eh, a, a, al, al salmone proprio di, di avere, che, per il fatto che si possa sciogliere in bocca. No? Mm. Allora, la differenza sostanziale fra il sushi che trovate in Italia e il sushi che trovate in Giappone è che in Italia abbiamo una polpetta di riso e una fettina di salmone trasparente in Giappone, invece, c'è una micro polpetta di riso e un pled di salmone sopra. Il pesce è tanto perché è lì la differenza, non è tanto il tipo di preparazione, no, è la qualità del pesce e la qualità del riso perché c'è molta ricercatezza e anche dell'acqua. Io consiglio, prima mi sono dimenticato di dirlo. Consiglio sempre di non usare l'acqua del rubinetto per fare il riso per i sushi, ma usate l'acqua della bottiglia, un'acqua un po' migliore, meno calcarea, con meno cloro, eccetera, eccetera, più controllata, perché vi dà un gusto migliore al riso e anche una resa migliore. Perché se un'acqua troppo calcarea, eh, il riso non cuoce bene. E magari tanto più fiuma. Va bene l'acqua filtrata? L'acqua filtrata va bene, l'acqua della bottiglia va bene in Giappone hanno le, loro, le loro acqua, Se non l'acqua del rubinetto per loro non va bene, trovano un'altra acqua di un altro tipo, però sono riso acqua, sono tre elementi insomma in sostanza il sushi, il riso, eh, l'acqua per così il riso e il pesce devono essere l'eccellenza perché tu quello mangi, ok? va Ma veniamo al nostro pesce, noi facciamo una bella porzione perché a ogni corso piace sì, ho capito poi allora Polpetta di riso, anzi, nella tecnica classica. Pezzo di salmone. Colomba Gatto ci segnala che il Presidente lo sgranocchierebbe. <ride> eh, ma lo sappiamo che il Presidente lo sgranocchierebbe. Quindi, si, si dà una carezzata di wasabi, appena appena. Si mette la polpetta sopra. Ok, così. Poi si gira. E noi abbiamo... Il nostro sushino. Lo vedi bene? Sì, sì, sì. Ci fai rivedere il movimento, puoi? Ok, ne faccio un altro. Ok, perché penso che il movimento sia il clou del... Però non e ci vediamo perché c'è davanti il, il tavolino. Proprio è proprio la parte principale del, del, del discorso. Un attimo. Ok, grazie. Allora ragazzi, tutti concentrati sul movimento, eh, mi raccomando. Okay. Poi si accarezza con un po' di wasabi. Appena, appena. E poi si dà la forma, si gira. E voilà. È bellissimo. Oh. Tu l'hai fatta alla giapponese con un sacco di salmone sopra. Sì, perché io ho, ho, ho de degli avventori che se no mi tirano i capelli <ride> esigenti, orsetti esigenti, eh, ma... allora, dice quello... Terza Stella: Lo scoglio maggiore del sushi in Italia è il fatto che non ti arrivi tiepido appena fatto, non ti arrivi tiepido appena fatto, ma in realtà sì, è vero, mm, dipende da dove vai. Perché noi abbiamo. Cioè, siamo sempre stati nei ristoranti che lo fanno eh, al momento quindi eh, aspetti un attimino di più ma non è preparato prima sinceramente a me caldo cioè tiepido non fa impazzire io preferisco freddo ma ognuno di noi ha le proprie cose anche in Giappone non è propriamente tiepido quando te lo danno e noi siamo stati più al banco a Tsukiji al, al mercato del pesce eh, che ho fatto fatica perché lui rampava e non cioè, una, delle figure che non ho detto a perdere e, e lì comunque il, il riso comunque non era caldo tiepido era proprio temperatura ambiente eh, non dico freddo ma più o quindi adesso vi faccio vedere una cosa e, a me, che ho creato cioè, Mimmo ti fa ancora un sacco di complimenti e Diri dice che sta sbavando come un cocker è entusiasta <ride> ok eh, allora io vi faccio vedere questa cosa che, eh, che io chiamo Nihiri Illusion ok? Mm. che è un parlando delle nuove frontiere della ruote del sushi è una cosa che sembra come, come cantava non sembra type, ma non è, ma serve a darti l'allegria, ma il far mangiare anche le persone che ehm, non eh, possono o non vogliono mangiare pesce, ok? Spero che lo vediate bene. È una tua creazione o... No, beh, questa, questa è la mia ricetta, ma la creazione non l'ho creata io, l'hanno creata, cioè è una cosa che è venuta in mente a, a tanti, ma io ho fatto la mia, la mia versione di base che è, che è questa ok che è? wow sembra pesce ma non è questo è pomodoro ok spelato e eh, condito è stato marinato eh, una notte in salsa di soia in una, una, una misura di salsa di soia sa che e, e acqua e, e va completato poi con una striscina di aliga per dare un attimino di parvenza di cosa quindi hai fatto una marinatura, ripetiamolo un attimo wow Là. così e questo è, è il Midi di Illusion è bellissimo allora, prendete il pomodoro, lo spellate e lo mettete a marinare in una marinatura di? Salsa di soia, Questa che è Ok, per una notte. Dopodiché potete fare un year illusion, che appunto sì. sembra pesce ma non è, e va bene anche per i vegani, direi. E anche per i vegani. Per i vegani, per, per i vegani. comunque c'è il riso, il riso, il... E, e vabbè, e anche più perdura. verdura. Per cui, sì, sì, sì, sì. vegano, perfetto. Dopo, i vegani se mangiarlo oppure no. <ride> no, vabbè, allora, io penso che, si, che serva rispetto per tutto quanto è eh, l'ambiente di, di chi ci, ci approccia al cibo. Eh, uno vegano, e uno vegetariano hanno le loro, le loro visioni che sono giustissime e va, va rispettato, punto, basta. assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo. No, noi, noi non siamo nessuno per dire che, che è giusto o sbagliato, ognuno ha la propria via ed è, ed è giusto che la segua anche eh, tranquillo con se stesso. Che sì, tipo? Sa che, sa che. Mm, ovvio, se tu scegli un sacché eh, migliore, se vuoi fare un prodotto migliore, scegli un sacché di qualità superiore, ok? Eh, e non ci addentriamo nel discorso del perché noi siamo stati, io, io e l'orso siamo stati alla, alla fiera del sake, siamo usciti talmente confusi, ce, ce è tante, un, un universo, tipo, spalanchi una porta che non, non, non trovi più niente. Però ci sono stache eh, molto basici e sake un po' più strutturati, che hanno, ad esempio noi abbiamo, ne abbiamo uno che si più prendi, è meraviglioso, e se è più strutturato viene un prodotto molto migliore, così come le stanze di soia. Questo è il quello che vi posso dire su questa cosa. Adesso proviamo a fare una cosa che troviamo, le bols, quelle che troviamo in giro. Okay? Intanto Buzz ci dice che è super Buzz. succulento. Chi? Eh, Buzz, eh, anche ah, lei mi, allora. mi ha detto. Grazie, gentilissima, molto, molto, molto, molto gentile. Allora, ti fai... allora dopo, ma basta. Ma ti pare come dico bere dovere io. Non sa che tu ne sai qualcosa di questo eh, cose. Eh sì, eh sì, sì. capisco. Allora, allora eh, per fare la pallina serve la carta, la pellicola trasparente. Ok, noi prendiamo una generosa dose di, di riso, la mettiamo all'interno. Ok, così. Andiamo a braccio, eh? Ah, oh, l'avocado. Di, di, di avocado. Qua. Tu, eh, la finisci? La via del sushi. <ride> Cerca no. di mangiare tutto il No, tempo. Io non ce la posso fare. Prendiamo un pezzettino di salmone. Prendiamo qua. Ok. Ok, questa cosa ha un'aria molto appetitosa. Ok. Facciamo così. Ok. Poi prendiamo questo. Quindi in questo caso il salmone è tagliato abbastanza sottile? Molto sottile. Ok. Così. è stato molto e il mio angoli Intanto, ti dico che Momo dice che il modo in cui usi il coltello è illegale. Anch'io l'ho notato che c'era una maestria. Eh, vabbè, sai l'esperienza, non è che. E ci mettiamo sopra, come guarnizione, del germoglio d'aglio appena tagliato fresco. C'è un è d'aglio fresco, ha un gusto più delicato o un gusto più forte rispetto... Molto più delicato. Molto ah, più delicato. è la stessa differenza che c'è tra il cipollotto e lo spring onion. Ah, ok. È, è molto molto molto più delicato, dà un vago sentore di aglio, ok? Ma non ti dà fastidio. Ok. E poi alla fine, come ti dicevo prima... Ok, spostiamo un attimino. Questa nel frattempo ci vediamo in camera. È la nostra pallina. Mmm, sembra veramente succulenta. Ok. E, e questo è lo shi sushi. Wow! Questa si può fare in tanti modi: col salmone sopra, con la tartare, con il salmone in mezzo, la maionese, il formaggio spalmabile, eccetera, eccetera. Io l'ho fatta con l'alga e adesso faccio una, tar una piccola, veloce tartare di salmone. La magia del coltello che torna! Amelia ci mette un sacco di faccine felici. Wow, che bello e qui abbiamo. Il nostro. Colomba dice: Kylie e Amicorso dovrebbero essere gli chef più famosi d'Italia. Vi adoro. Sono eh, d'accordo, io sì, ragazzi vi ringrazio tutti. però il problema è sempre lo stesso. Voi lo dite perché c'è l'orso. Se lo faccio da solo, no? non mi filate di pezza. Io lo so. No, non è vero, sì, non è vero. Aspetta, cos'hai messo sopra? Ok, ah, che bello. Questo è il tocco occidentale, no? Perché noi in Occidente, se non saliamo su a fare le cose, ci ammazzano, ci può darli. la piace non piace, <ride> <me, non> piace <ride> tu. Mamma dice: una kinder fetta al latte al sushi, no, ah, di sushi. Esatto, esatto, esatto, esatto, esatto, perfetto. Mi prendi, orso, l'altro tagliere, per favore? Che? Eh, sì. Quello a fettine che hai messo sopra è avocado, giusto? Sì, sì, sì, sì. Ok. È proprio avocado. Deve essere una cosa spettacolare. Mamma mia. Ve lo dirò dopo quando me lo sono... <ride> Ma adesso... è venuto il della verità. Ah, tiriamo fuori dal frigo il resto. Se qualcuno sta cucinando con noi, poi ci faccia sapere come è andata. Scriveteci su Instagram, taggate, mi raccomando, anche a mi corso. Potete anche mandarci le foto delle vostre ricette. Ah, che meraviglia! Togliamo l'altro orecchio, mi sembra bellissimo. Ah, quindi prima lo taglia a metà. Prima stagli a metà. E poi... <ride> no, dammi, dammi l'altro, mi piace più l'altro perché c ho, c ho anche... Certo. Ma sì, Buzz, vale anche la carbonara. Uh, eh? <ride> Buzz ci dice, ma io sto cucinando la carbonara, vale. Ah, eh, sì, tanta ah, roba. Sì. Ok. okay. <ride> Mimmo dice che l'orecchio lo mangia lui. <ride> yes. Wow. Eh sì, ha un'aria abbastanza conereccia. È ancora abbastanza caldo, però si taglia ancora comunque bene. E comunque la, la, la, la, la cosa interessante è che il salmone è, è molto più del riso. Sì, sì lo, lo sto valutando. Un... La differenza fra un, un uramaki fatto in un, un certo modo è che non c'è un quintale di riso fuori e zero pesce dentro. Il pesce è, deve essere fondamentale. Ma infatti quando ho fatto leggere la ricetta ad Andrea, Andrea ha subito detto, tutto quel salmone per quella porzione di riso è stata la prima cosa che ha notato. Eh sì, esatto. Di nuovo beh, la ricetta beh. in sovrimpressione come beh, devi verità. La è rimasto molto, eh, alla fine. Eh sì. Sì. E, um, prima hai detto una cosa che secondo me è importante hai messo il riso in frigo perché poi sia più facile da tagliare sì, un attimino, un attimino più facile da tagliare perché se è caldo, se hai pratica se hai pratica e, e, e hai un coltello come questo affilato puoi fare quello che vuoi se invece non ce l'hai e non è da tutti sfortunatamente. E devi avere il riso un attimino freddo perché altrimenti non, non lo tagli più adesso si trovano anche qui c'è cioè dei coltelli particolarmente affilati particolarmente c'è cioè Amazon cioè, cioè lo, trovi, lo trovi ovunque praticamente e questo che è il... machi. Okay. Possiamo... anche questo è vegetariano anche questo è vegetariano quello che possiamo fare noi per renderlo più più carino volendo e fare cose così ma è già carino Guarda. prenderlo un po' oh. a, a forma di è tipo eh. un fiore esatto quindi noi abbiamo il nostro il nostro eh, Maki, abbiamo il nostro i il nostro mighiri Milano, <ride> lo sci sushi, sushi e la nostra pallina che meraviglia sushi è servito magnifico magnifico okay, se... che bel panzetto vediamo se riusciamo a fare una, una bella Uh, eh, io, io purtroppo ho la, la camera all'inverso, non riesco a vedere questa che è insomma. Allora, la così. Là. Ok, così, così. Così. Ok. Cioè, intanto mi corso che si avvicina ci vorrebbe la musichetta dello squalo. Dai, veramente, lui <ride> mi <ride> mi mangia, mi mangerà veramente tutto. E io devo Appena ci disdraiamo non no, dobbiamo... Allora, io, io devo essere sincero, eh, Amico corso per me è una, non solo una fonte di ispirazione, ma parte delle cose che, che io faccio vedere, perché cioè, lui ci sa fare, eh, sa il suo, no? per cui eh, è, è, un valido, è un valido partner quando non si mangia tutto il salmone dell'Atlantico, però... Eh, io, io spero, spero che questa, questa dimostrazione sia piaciuta a tutti. Il... C'è Momo che chiede se il tizio che ti ha venduto il coltello si chiama Hattori Anzo. L'ho cercato, Momo, l'ho cercato, ma a Kabashi non c'era Hattori Anzo. No, però c è, c è, sul nostro canale c'è un video che abbiamo girato totalmente in Giappone, una, una mattina, in Giappone in cui spieghiamo... Dove, Facciamo vedere che siamo andati a prendere il coltello e i vari negozi che abbiamo passato, e ce n'era uno che sembrava di stare ad Orivander, Harry Potter, era pieno di bacchettine, perché poi hanno, loro li hanno erano tutti in, in cose di questo genere, no? Qua, mm, upla. Quindi sono tutti, tutti accatastati, così, sembra di stare in un negozio di bacchette alla fine, ma non è meraviglioso, ci sono coltelli tra piccolini, così ha delle mannaie tante che, che, che è uno spettacolo. E... e niente, la preparazione di Sushi. Io spero che sia stata chiara. Esatto. Se, secondo me sì. Se qualcuno vuole approfittare del momento per fare delle domande di, esatto. per approfondire per la preparazione, è il vostro momento. Vediamo se qualcuno ci scrive qualcosa. Nel frattempo, magari... noi possiamo comunque. Eh, dissertare un attimo di fumetti, perché finora alla... <ride> non, non l'abbiamo nemmeno... ancora fatto perché il cibo prende sempre il sopravvento un pochino, Però... e questa è una cosa particolare perché un po' ci accomuna noi italiani con i giapponesi. È vero, è vero, anche perché comunque sia eh, il, il cibo eh, è una delle cose che accomuna tu, tutti i popoli nelle storie che. Eh, grazie. Tutti i popoli delle storie che, che vengono raccontate. E, e io sono, sono, sono sicuro che molti di noi nei fumetti, eh, oltre alle storie, buttano anche un occhio a quello che la gente mangia, mm, anche se non molti ultimamente mangiano, soprattutto gli eroi, però non mangiano mai. Eh, però, invece, in Giappone. In Giappone ci sono tanti, io uh, ho dei manga preferiti che, che seguo, tipo Shokugeki insomma, Soma, che in Italia è diventato come Food Wars. Si parla di, di questo ragazzo che è un padre che, che è uno chef della Madonna, che però ha una trattoria, lui non lo sa. E viene messo in questa scuola eh, di cucina che, che è terrificante perché se sbagli proprio ti pestano e poi ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti cacciano eh, fuori. E fanno battaglie in binario all'estrama e usano una marea di prodotti. Eh, di prima qualità e ti dà anche molta ispirazione perché leggendo, mh, leggendo eh, manga anime e fumetti che parlano di cibo eh, non solo eh, ti viene fame ma ti viene anche la voglia di eh, preparare ti danno tante idee e, e tante cose tante cose che magari sono un po borderline sono Anche accentuate, so vedi tanti, tanti anime che ad esempio il tizio che taglia eh, la roba, la mette la mette a sfrigolare, sembra che sia no, quando in realtà è solo cipollo ci che questo frigge. però ti dà l'idea dell'amore dell della passione che loro ci mettono. In, in cucinare. Beh, un buon soffritto fa sempre il suo lavoro comunque. Su questo eh, un buon soffritto, sì, fa sempre il suo lavoro, oh, non piace il sushi. <ride> perché Dili e Momo battibeccano beccano sempre mm. <ride> comunque lo sapevo Momo che non ti piacesse il sushi allora, il ecco, sake... questo è interessante l'unica bevanda di accompagnamento al sushi consigliata è il sakè? il vino come è visto? allora, la bevanda consigliata per il sakè è il tè per, cioè per il, per il sushi è il tè non è il sakè. il sakè, comunque viene visto bene ma il sushi lo, lo, puoi, lo puoi bere anche con la birra lo puoi avere con, con il vino bianco. Lo, adesso o, o, ultimamente eh, si fa si presta un po' più di occhio a queste cose, si è meno integralisti su questo punto di vista, perché eh, tanti magari non piace il sakè, e non lo bevono. Oppure non, io, ad esempio, quando mangio sushi non bevo saké perché è due bicchierini... E... <ride> ma ehm... dice mamma che gli piace molto Food Wars, ma non gli ultimi numeri che sono un po' di troppo. Sì, beh, sono, sono, un po', sono un po' fatti così, però sono comunque carini, io, io lo adoro comunque. Eh. I, eh, su ci fa notare quanto sono belli i piatti disegnati nello studio yeah. da, nei, nei mm. film. Sì, ci sono. Infatti, nei studio Bibli ci sono, sono molte immagini di piatti proprio ma, ma veritiere. Sembrano veramente veri. Ti danno, ti danno anche l'idea. A volte allora, sembra per sentire il profumo e il gusto, tanto che sono. Eh, Arrotondati diciamo la mamma e... ci suggerisce un recettario manga e, adesso. Io e Chiavetta chiudiamo mm. e, e ci accordiamo, ci accordiamo per, per, per fare un fumetto di, di questo tipo e su, sul cibo. D'altra parte, io esiste, esiste, ho scoperto ieri sera l'esistenza di Capitano Novara Milano Man, Wonder Roma. Quindi, ragazzi, eh, un fumetto su un orso che prepara il sushi magari riusciamo è a fare perfetto, perfetto si può fare di tutto e niente se ci sono altre domande su pesce sul sushi sul giappone sui fumetti giapponesi sugli animo. questa è una domanda carina come convincere i genitori a mangiare sushi eh, convincendoli che non è qualcosa che ti uccide <ride> io ancora. non ci sono riuscita mm. Guarda, sinceramente eh, io ci ho provato, non, non adora queste cose, e ci ho provato, si è impegnato, ma non puoi convincere qualcuno a mangiare qualcosa che non piace. Io ho diversi amici che non mangiano pesce, e per cui non, non posso, non, non, ho provato, ma non, non puoi, cioè nel senso che uno deve sentirsi perché il discorso pesce crudo in effetti difficile da affrontare ci bisognerebbe che, che uno fosse abbastanza convincente sul fatto di prima prova poi dici se non ti piace non lo fai ma se l'approccio di di tuo non ti viene spingerlo non, non ti godresti il pasto tu non se lo godrebbe lui no infatti ecco dili ci chiede un pesce che proprio non va bene per fare il sushi Sai che non lo so, perché ti ripeto, i cartelloni del, del, che ci sono fuori dai ristoranti in Giappone eh, ti fanno vedere eh, 14.000 tipi di, di nigiri, con, soprattutto anche la capasanta, anche il, la seppia, il calamaro, che no, notoriamente sono coriacei, ma lì, eh, non so, devo lì proprio si sciolgono in bocca e quindi non, non ti saprei dire quindi potrebbe anche essere che in realtà qualsiasi pesce vada bene il pesce che si presta a essere sfidettato, crudo e sistemato sopra va bene, a meno che non abbia ecco, diciamo ecco, i pesci di fiume e di lago che sanno di terra perché sono pesci da fondale questi pesci da fondale non vanno bene perché eh, tipo la carpa il cavedano eh, sono, sono pesci che sono, hanno una carne troppo dura e sa di, di, di terra perché comunque mangiano roscano il fondale sì. e quindi Mimmo dice anche noi abbiamo riso tanto, abbiamo tanto riso con te ah, <ride> molto carina no, veramente no. E... e niente, domande eh, sull'orso? avete domande sull'orso? <ride> È bellissimo, che cos'altro si può dire di Amicorso. Ok, secondo me ci siamo. Allora, eh, io vi invito ancora a seguire Kaile Amicorso. corso. trovate sia su Instagram che su YouTube. Eh, Amicorso, Caffè è bellissimo, cercatelo assolutamente e mi sono già spesa in lodi per Amicorso. Adesso basta perché, sennò poi mi si monta la testa. Eh, dunque, una cosa importante è che eh, Fumetti in tazza ah, dice, eh, magari i pesci con tante rische forse non sono adatti, suggeriscono. Anche, anche quelli, quelli ci vogliono pesci che siano eh, porzionabili e sflettabili. Se, se sanno, esatto. sono troppi, lische, soprattutto i pesci, di, i pesci di fiume ne hanno parecchie, infatti. pesce gatto non è, ad esempio... Eh no, infatti anch'io pensavo che il pesce gatto, però quella roba lì, insomma, però per il resto i pesci, i, pesci, i grandi pesci, quelli, e quelli di mare, praticamente va bene così. Momo chiede se Orso è single, <ride> che pettegolo! Sì, Orso è single, però ma... ha già delle proposte? È, è, ha una relazione complicata col salmone. <ride> Dunque, ricordatevi che alle 14 ci sarà il fumetto in tazza con con Momo, e che avrà come ospiti Salvatore e ed Elena, eh, che sono due italiani, appunto, che però hanno iniziato una ruggente carriera nel mondo facendo manga. E la domanda è, gli italiani non possono? E eh, spoiler, la risposta è sì, però... <ride> Eh, dunque, direi che possiamo salutare Gianluca e Amico Orso e darci appuntamento alle 14 con Momo per continuare il nostro evento. Fumetti in tazza. Vi ringrazio a tutti, siete stati fantastici, è stata una mattinata bellissima. Grazie a voi, e grazie della compagnia. Amico Orso adesso è un po' impaziente perché giustamente capirete che, che sei buono. <ride> E grazie di averci fatto compagnia. Speriamo di verci presto. E... A presto, ciao a tutti, ciao.